Benvenuti in un nuovo video. Amo fare i video perché è l'unico momento in cui metto i rossetti ultimamente. Lo amo. Sì, perché con la mascherina è inutile che sto a mettere dei rossetti, anche se Ed è waterproof come questo, perché non ha senso. Ah! Ora ma andiamo al video di oggi, oggi vi voglio parlare e scopriremo assieme perché neanch'io so cosa sia di una box che vedo ma tantissimo ma davvero tantissimo pubblicizzata su Instagram e su Facebook e assolutamente ero curiosissima di provarla per un motivo o per l'altro, l'ho sempre guardata e poi ho lasciato lì, mi hanno contattato loro e sono stata felicissima di poter scegliere una box da testare ovviamente me l'hanno inviata a titolo gratuito quindi non mi hanno pagato quindi il bello delle box è che posso parlarne bene o male a seconda di come mi trovo perché non sono pagata per farlo me l'hanno solo inviata e quella che di cui voglio parlarvi oggi è la Betterly box è ancora chiusa ancora con lo scotch ho solo tolto eh, l'etichetta con i miei dati personali ovviamente ma è ancora chiusa e nastrata allora, Bentley Box è un marchio completamente italiano perché infatti viene dalla De Agostini e ha delle box a tema hobby, ed è passione e è tempo libero, perché ci sono box di vari tipi. Ad esempio, adesso, eh, io in questo caso, ve lo dico subito, ho scelto la Journaling Box che dovrebbe essere un abbonamento, in questo caso di 12 mesi, quindi sono 12 uscite, di dei prodotti a tema eh, journal, quindi eh, quaderno, scrittura bullet journal, sono curiosa di vedere questo, però ce ne sono tantissime per tutti gli hobby eh, sia da ad adulti che da bambini quindi eh, intanto parlo un attimo di questa e poi guardiamo sul sito assieme di cosa si tratta allora la box è questa qui ed è questa è la prima uscita ma ce ne sono 12 il pagamento è scusate il pagamento è mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Ovviamente più il pagamento sarà grande, quindi 3, 6 o 12 mesi, più andremo a pagare meno ogni box. La box 5, in questo caso quella della journaling, costa 24,90 euro, spedizione inclusa, sempre. È abbastanza cara come box, sì, ma mm, aspetto grandi cose da lei. Da quando mi hanno contattato a quando gli ho risposto, sono passati tre giorni e mi hanno spedito la box. Quindi eccola qui, con corriere ovviamente. E, um, vi ho detto che questa viene 24,90€ l'una. Ovviamente è un abbonamento, come tutte le altre box. Quindi eh, se volete sospenderla o disdirla, bisogna contattarli. Il servizio clienti, comunque è quello che hanno contattato anche me, risponde tranquillamente con la chat oppure per mail. Per mail, quindi, ed è abbastanza chiaro ci sono le facche c'è tutto quanto ho guardato il sito ma ora curiosiamo un attimo il sito perché ci sono tantissime box ed prima di guardare questa guardiamo quelle altre allora eccoci qui siamo sul sito nella slide iniziale e vediamo m, tutte le box allora questo è il me time adesso le apriamo le apriamo così se no ci sono quelle eh, kids time e apriamo anche queste allora partiamo con le me time e vediamo che c'è eh, l'armonia interiore della tecniche strumenti affinatori divinazioni oh, ok the got blues chitarre viaggi 24 vinili poi paint of color scopri e imparare tecniche di decorazione il journaling che è questa poi leo il leone di Leonardo in 3D da costruire, Energy of Crystal e Alien, libera la forza dei cristalli, adesso ne apriamo alcune, Scientist Memory, tecniche di profumazione di spazi, Papercraft, coltiva la manualità, poi vediamo, My Box by Levante, consiglio ai libri della sua vita, la, la cantautrice, ok, Beauty Nature Essence per creare i cosmetici naturali, Cucinare con il fuoco tutti i segreti del barbecue e di vino in vino ed è per i sommilini. Allora proviamo ad aprirne qualcuno intanto di questa e andiamo a questa dei Pint of Color. Eccola qui: c'è il mensile 29,90, il trimestrale, il semestrale e l'annuale. Vediamo cosa dice i 12 box agli oggetti da personalizzare eh, è carina ok vediamo un'altra un'altra vediamone quindi eh, vediamo i cristalli papercraft papercraft ci sono i prezzi ah, proprio per realizzare articoli unici Imparare il taglio, la piega, i template catamodelli step by step. Ok, poi vediamone un'altra. Cosmetici naturali. Pondete voi sul sito, se no le curiosate voi, eccole qua. Quindi vediamo cosa c'è il kit booklet la cura della bellezza eh, è carina anche questa vediamo adesso quelle per bambini ok e vediamo cosa ci sono vediamo di andare giù grazie sulle orme dei dinosauri le avventure della fattoria alla scoperta del castello fiabe per crescere e basta apriamone una così le avventure della fattoria anche questa Dunque, e facendo l'annuale è quello che conviene di più, effettivamente. La serie è composta da 12 box dai 3 ai 5 anni. E ci sono gli animaletti della fattoria: quindi ci sono gli animaletti che immagino col booklet. È carina, al fine crei la fattoria proprio. Qui vediamo fiabe per crescere. Ah, questa è composta invece da 9 box, anche questo infatti lo dice, e immagino che ci siano delle fiabe, ah, no, eh, fiabe con eh, un gioco di legno garantito da AIHAPE, non so cosa sia. E ce sono, ce ne sono diverse. Ok, allora avete visto che ce ne sono davvero tantissime e direi di non aspettare altro e di vedere che cosa c'è dentro in questa box. Apriamo. prima voi come sempre, poi io aspettate che è proprio chiusa ancora si vede qualcosa? adesso guardiamo ah, c'è fogli, fogli, fogli beh, guardiamo, fogli fogli passaporto editi aspettate allora, primo foglio Betterly Free Time Offline. Uh, spiega un po' tutto. Uh, ecco qua, di cosa è fatta questa serie. 12 booklet inediti per scrivere il tuo perfetto diario di bordo, 4 agende personalizzate da portare sempre con te, 12 journal in cui dare spazio ai tuoi pensieri, quindi una box, 12 obiettivi per la vita che desideri, 60 più... Oggetti stessionieri, 20 più ore di parole per dare voce ai tuoi sogni. Quindi in, penso di iniziare a capire, per chi è questa serie, per chi vuole dare corpo ai pensieri, per chi sa che una buona intuizione è tale, ok. Credo che sia proprio tipo una serie completa a fascicoli, qualcosa del genere. Ma vediamo gli altri fogli. Crea la vita che desideri... Oh. Così, e spero che non sia lo spoiler, ma vedremo, poi stessa cosa con lo stesso font, scusate ma è bellissimo il come è fatta, è molto semplice, è molto bellino, vediamo, crea la vita che desideri, A ah, indice, ah, qui è proprio spiega, avere degli obiettivi, relazioni, quale è la destinazione, Fatti guidare dalla bussola il journaling, allora a me piace molto il come è scritto e questo carattere. Ok, vediamo: passaporto, uh, cosa c'è dentro? Aspettate, che adesso lo guardiamo: nome, cognome, dati, nascita, obiettivo, inserisci le foto, vabbè, e poi dove ti trovi oggi? Dove vuoi arrivare? Gli obiettivi da giornata? Cosa hai imparato La vita che desideri? Esperienza attira l'abbondanza, circolati d'amore, pensa al tuo benessere, realizza la tua missione. Non capisco. Ma no, quindi non è per scrivere un bullet journal, è più per um, ora non capisco. Intanto sto aprendo questi, e voglio capire cosa siano. È più un, eh, un diario di bordo, e come si dice strategie personali life coach e nel mentre questi non si aprono scusate ma non deve essere così difficile aprire degli adesivi bastava aprirli dalla parte giusta ah sono quattro adesivi Ah, forse da mettere in queste pagine con le stelline per dare una votazione make it happening dare to dream get off Crush crash love yourself si sì, è proprio più un eh, eh, life coach allora adesso però da quello che ho capito perché se la box era questa però se tutta questa ah, c'è delle cose anche sotto infatti mi sembrava perché se no non aveva senso tutto questo spazio poi si apre e ci sono delle cose anche sotto e adesso le andiamo a scoprire, a questo punto andiamo a capirle. Oh, questo è bellissimo. Follow your dreams. Uh. Bello. Non ho capito. Non è che per caso è un quaderno per metterci quaderni futuri? Potrebbe essere. È proprio in pelle questo, bellissimo. Forse per metterci quaderni futuri, tipo questo, che è carta, sembra carta riciclata Ah, è un quadernino bianco, cioè, bello, e poi ha le pagine a righe dentro, tutte le pagine a righe. Quindi ci posso mettere, non capisco, ma adesso guardiamo, ci posso mettere questo qui, la misura è giusta, ma come nel filo. No, adesso devo capirlo se qui ci sono quattro elastici magari c'è scritto ma a me così a ignoranza vien da dire che devo infilarne due in una pagina così e ho fatto il quaderno questo Può essere, non lo so, non ho capito e mh, sinceramente non ho neanche letto le, tutte queste istruzioni. Poi vediamo cos'altro c'è. Una penna carina che ovviamente per scrivere è necessaria. Magari proviamo a cosa colore scrive. Scrive blu. È carina. Serve sì. Per scrivere ovviamente dobbiamo scrivere un journal. E poi non capisco... Ah, è... È tipo un washi tape si sì, è un washi tape marrone molto carino ovviamente per decorare segnare e dei ganci Le mollette a gancio delle mollette di queste che si attaccano così e poi ci attacco le cose eh, non ho capito forse dovrei leggere sapete una cosa però è finita quindi facciamo le nostre considerazioni personali cosa abbiamo trovato allora, queste, questa è la spiegazione, quindi niente. Questo è. Ah, no, questo è le, lo spoiler. Andiamo a leggerlo allora: il passaporto con quattro stickers. Quindi, il passaporto è questo con quattro stickers, passaporti in materiale riciclato che ti accompagnerà in questo percorso i primi quattro stickers da porre all'interno. Ah, quindi sono quattro, ma poi ce ne saranno degli altri nelle altre box, okay. Poi il journal cover più quaderno a righe, quindi l'ho creato giusto, il quaderno dentro e la cover. Pratica capiente journal cover che può contenere fino a quattro quaderni. Ah, ecco perché i quattro adesivi il cui interno potrà inserire il quaderno a righe con copertina in carta craft. Ok. Poi la penna Made in Italy inchiostro nero. E blu. E blu. realizzati in plastica 100% riciclata e riciclabile. E beh, ci piace. La penna. Washi tape, un nastro adesivo di carta riposizionabile per personalizzare il tuo journal e reinventare gli oggetti da tua casa. Questo. Sei brillanti clip di colore oro per tenere ferme le tue pagine colme di pensieri. Allora sì, la, la, era tutta qua la box. Eh, sinceramente, mi piacerebbe vedere altre... Box e soprattutto leggere questo. però, 24,90 euro per queste cose può piacere o non piacere. Io mi aspettavo una cosa sinceramente diversa e posso dirlo perché non mi hanno pagata. Mm, me l'hanno inviata ed è così, l'ho fatto vedere perché se ne, vede, se ne vede tanto pubblicizzare online. Ed è carina. Magari c'è qualcuno appassionato, io pensavo che questa fosse più il tipo bullet journal oppure cartopazia, non proprio così mirata, ho visto che ci sono anche quelle per creare i cosmetici, per eh, creare con la carta, forse quelle sono più, non lo so, può piacere o no, sinceramente se dovessi pensare di comprarla, no, non la comprerei, perché 24,90€ l'una per 12 box può piacere o no sinceramente in questo caso non, non mi è piaciuta però esperienza personale sicuramente quelle della Butterly non mi contatteranno più ovvio ma non, non posso dire una cosa diversa da quello che penso è materiale bellissimo qualità ottima ma mi aspettavo sinceramente qualcosa di diverso basta e con questo chiudo e voglio sapere assolutamente da voi se invece vi è piaciuta perché a questo punto vi devo davvero capire se piace o no se è un gusto personale mio che non piace ma a voi invece piace quindi devo capire se è una cosa che piace o se la pensate come me devo capire questo quindi voglio sapere assolutamente questo è in info box e noi ci vediamo al prossimo video ciao oh. ehi sono qui